Salve, buongiorno, eh, io sono Fabio e sto raccontando la mia storia, qui ho, nel 2017 ho scoperto di avere un, un calcinoma alla prostata e, e di conseguenza ho dovuto fare l'intervento per eliminare il, il calcinoma quindi ho fatto una prostatite ricostatomia radicale. radicale. Dopo aver subito l'intervento ho scoperto, non ho, venuto, ho scoperto il mio deficit erettile e grazie al mio angelo che ho qui a fianco e abbiamo scoperto il dottor Antonini. Ecco l'amore, dillo anche siamo tu. Riusciti, sì, sì, sì. Il dottor Antonini l'ho conosciuto sui social e devo ringraziare perché veramente è stato il nostro angelo come si dice, che cioè siamo riusciti a uscire da, da questo tunnel grazie a lui. E, quindi siamo riusciti a contattarlo e poi successivamente per l'intervento mio marito finalmente si è convinto ad affrontare esatto. questa, questa cosa e ti posso dire che lo rifarebbe forse... Non lo so, anche subito, mente, anche domani anche mattina. Tre volte, tre volte. Perché <ride> anche <ride> domani mattina. Senza nessun problema perché io non finisco mai di ringraziare il dottore perché ha ridato vita, ha ridato vita a me, ha ridato vita, vita, vita ha ridato di vita di coppia, cioè siamo ridiventati una coppia, francamente sì, parlando, siamo sono usciti fuori dal tunnel che purtroppo, adazzo, esatto. le, le, noi siamo stati tre anni come se stavamo dentro un tunnel, cioè e ha finito anche la vita di coppia perché parliamoci chiaro, una coppia poi, alla fine. è quello che, è quello che, che lega chiude, la chiude, chiude il cerchio però purtroppo poi quando si interrompe bisogna comunque affrontare cioè. e arrivare a, a trovare una soluzione e col, col dottor Antonini siamo riusciti a trovare una soluzione ma proprio nel, come si dice, nel, migliore, dei modi, nel migliore dei modi e si può, e si può non, bisogna, esatto. non bisogna arrendersi esatto. secondo me eh, assolutamente, io, io, io, bisogna documentarsi, documentarsi esatto, esatto. Eh, parlare e poi ecco, Molto decidere, parlare. Si, decidere poi di affrontare una cosa del genere che ne vale la, ne vale la pena detto da, detto da chi ci è passato, esatto. si esce fuori da, dal tunnel alla grande proprio, alla grande perché siamo tornati veramente a essere una coppia anche coppia non posso dire di non aver passato brutto periodo, brutto, brutti momenti, però sono un ricordo e come dice il dottor Antonini, voglio dire questo: che lui dice sempre, non date giorni alla vita, ma vita ai giorni, perché quella è quella la cosa importante. Esatto. Non bisogna sprecare neanche un attimo. Noi, forse, abbiamo sprecato pure forse un paio di anni della nostra vita, sì. ma li stiamo recuperando alla grande. Che sempre, grazie. Non mi stanco di dirlo: non mi stanco di dirlo, è grande, grande professionista, ma più che altro a livello umano. A livello umano, è una splendida persona. Esatto. Anche a livello, è, e combaciare queste due cose è bellissimo secondo me, perché non bisogna solo, solo sul lato diciamo, eh, medico, ma bisogna anche comunque essere aiutati di, di empatia, di, di comprensione e certo. è la cosa più importante. Da parte mia io ne parlo con tutti, quindi da quando ho fatto l'intervento non è che nascondo quello che ho avuto e quello che ho fatto. Da parte mia, io lo dico al dottore, se serve una persona come promoter, guarda... <ride> Io sì, sono sempre guarda. a disposizione, anche in tutto il mondo, guarda, perché dopo aver, dopo aver vissuto guarda, quello che ho vissuto vero, io, vero. Non, non lo auguro a nessuno, guarda, a 50 anni, ma non è l'età, ma è 50, 60, 70, 20, quindi non conta l'età, ma è, conta... Ecco, eh, bisogna, bisogna trovare la persona giusta. Esatto, bisogna avere fiducia e della persona. trovare la persona giusta in questo momento noi siamo stati fortunati, siamo stati in, questo, in, questa, in questo frangente siamo stati fortunati, perché abbiamo trovato il dottor Antonini, io ho avuto, ho avuto degli amici cari che hanno avuto lo stesso problema via, però sono stato un po' titubante nel, nell'affrontare no. l'intervento che ho subito io di, di Prozzi Peniena e adesso tutto ora eh, abbiamo visto che loro si sono allontanati da me perché hanno visto i risultati, che noi siamo a essere ritornati in una coppia come prima, gioiosi, ridiamo, scherziamo... E noi sabato sera balliamo, usciamo, quindi siamo ritornati alla coppia di prima, alla vita, noi per quattro no, anni, vita, per quattro anni tutto, tutto questo non facciamo niente, dalla e mattina alla sera dentro casa, rinchiusi noi stessi i nostri problemi, e a pregare e... che cosa siamo? Ho provato di tutto, non è che io ho provato prima di intervento, ho provato il chalice, ho provato le, le punture di noi, Decovercet, che nell'Acora nessuno, ho provato il Viagra, ho provato di, di, di Bens. tutto, Bens. Proprio, di prima Bens. di fare l'intervento però abbiamo visto. Poi io dico sempre, se dopo ho avuto un intervento di, di, di, di prostata, eh, dopo della prostata ovviamente viene la, la disfunzione rettile ma bisogna provare perché o niente o avere un minimo di luce di speranza, di speranza. Tutto. Cioè io invito tutti quanti se a me mi treppo guarda o niente rimane così o c'è la possibilità facendo questi interventi di avere io inviterei tutti a, a avere un minimo di speranza quindi il mio messaggio il nostro messaggio è apritevi e parlatene Certo. Provate di tutto e chiamate che le persone si giuste. Si può risolvere in modo alla grande. Si definitivo. può risolvere e il dottor Antonino è una di queste persone che ti può risolvere alla grande il vostro problema. Posso io eh, dirvi veramente che le dimensioni sono aumentate, sì. secondo me, sono più di prima anche nel momento dell'elezione. Logicamente, ecco cosa sta dicendo, il mm -hmm. dottore, dottore rideva, ma è vero, è vero, dottore. Io scherzando ho detto il doppio, però, beh, non il doppio, beh, però, però diventa grande, diciamo diventa grande. Che, diciamo sì che... Non è come io vengo qua e faccio la visita a lui? No, assolutamente. Il momento dell'elezione cambia proprio fisicamente, dottor. Comunque, poi a livello, a livello fisico uno non si accorge di niente, è totalmente naturale. Adesso che per me è diventato Posso una... dirlo io, da, da, da moglie, da compagna, che non, uno non si accorge di niente, di niente. Talmente naturale che. Che uno fa fatica a pensare che sia, che sia una protesi, che sia qualcosa di estraneo al corpo, che invece non, non si nota. Io, Beh, dai ricordo, primi giorni che. Ti ricordi che noi so, vedevamo sempre le, le interviste che faceva il dottore su, su, sui social e vedevamo il signorino dice: Guarda, io sto meglio di prima, vado meglio di prima, c'ha ragione, è, che, è, è, è vero. È, è vero. È verissimo, è la, veri la pura Vai verità, è meglio di prima. Sicuramente, è pura verità questa non è, non è solo per tanto per Per parlare. È così, è, è così. così e bisogna crederci. Bisogna crederci. Mai, mai smettere di credere. Esatto. Io penso, la, la speranza è l'ultima a morire. Mai smettere di credere perché grazie, per... dottore. <ride> No, assolutamente. Io la trovo una cosa normalissima, anche perché tra me e lui un'intesa, non, esatto. non la vedo proprio, anzi... Io non sono... Mai io no, la, loro, la... Non lo direi, dall'inizio non sarei, sarei un ipocrita. Loro, non dottore, dirma. pensano che uno quando ha la protesi, no, prima ti fa si... l'amore, va al bagno, si gonfia e poi fa l'amore. No, no assolutamente. assolutamente, io non naturale, faccio così, assolutamente. È, assolutamente. è naturale. naturale, non lo non, ma facciamo l'amore, capito? Assolutamente, non si nota niente. Posso... Ecco perché posso dire che tranquillamente è come prima. Non assicurare che questa è la verità, non... si fa proprio fatica, fatica a notarlo, non, non, non... Sino, anche perché poi ecco, logicamente ci deve stare anche un'intesa. In tra una coppia, certo. perché è la cosa principale, la cosa fondamentale. Quello è, tutto quello. La cosa quello. fondamentale, poi il resto viene da solo, è talmente spontaneo che non si ci, ci fa più caso, anzi, posso, posso dire che forse anche, forse pure meglio di prima, <ride> posso dire anche questo. <ride> Subito, come ripeto, anche domani mattina, dottore. Speriamo di no, però. Speriamo di no, però, se serve come no. Come no. No. sappiamo, dove, sappiamo dove, dove, dove per mettere le mani esatto. sappiamo dove per mettere le mani logicamente